Oh, oddio, oh! Lucio, Pani. Lucio Pani. Ragazzi, pane! Lucio pane! Ragazzi, Tancredi, bel cavelano! Non ho fatto in tempo, non ho fatto in tempo ad arrivare. Lo... Guardate qua, Un bel cavedano sui 45! Scendi qua sul bianco! No, no. Vabbè non è piccolissimo eh No non è grosso Grande il tank Ci scusiamo per non avere il guadino Guarda Se lo slamo? È già stato preso tra l'altro Sì Dai ti faccio la foto anche mentre registro qua il video Ma tu l'hai tenuto fermo, l'esca o l'hai mosso? No, va, ero fermo, stavo parlando con te, non avevo l'avevo a fare, ho visto che eh. a Era tipo così il caldo, non avevo preso. Nelle lasci fermo il avevo capito Tancre io Oh che cazzo di cave no lo prendiamo guarda io il coso qua fermo sul fondo lo prendiamo guarda il fizz de punto il barbo il barbo il barbo dai vabbè, drop shot la con la mosca no, del pan oh però è venuto sta su l'amo lui fra mi ha creduto cioè era 42,6 non c'era poco da te vabbè e praticamente, poi cos'è che dice? Dice, guarda che io in quella cava lì ne ho presi simili, eh Oh, oh cazzo, che mangiata il barbo L Hai visto? che il barbo, mangiano anche mezza Mi... E infatti fra mezz'acqua! acqua Altro non, vedo un barbo che ve li succhia l'estero Però fortissimo Vai, ora, poi, si così. Mm. Guarda che crema Cos'è? No, ma sto pesce di merda Chi lo vuole? Guarda la dica Cazzo Vaffanculo No, no, no Che schifo Mi ha pure fatto saltare la panta puttana di merda Che schifo, Fra Puzza tutta Pesce te. Dammi, dammi qualcosa Mo col cazzo, Fra Adesso te la tocchi anche Prendila, Fra Dalla bocca Prendila dalla bocca Porco. Fra anche una scarda la vorrei io. Giusto per scappottare. Non ti credo! No, basta! No, no, no! No! Mangi, che sono la mata! Ma la al contrario! Però te lo giuro, neanche le scarpe le riesco a prendere io meta L'aiuto con lo C'è un assembramento sulla mia esca No, non è vero C'era un assembramento sulla mia esca Dai che cazzo, ma... No, non ci credo Basta frappasturiamo C'è uno scatola dietro Io? Lo giuro, l'hai presa, Cioè, cioè, okay. no, no, barbo. G no! Fra ma che sfiga, ti giuro che i barbi li slamo sempre. È la decima volta che slamo un barbo. I barbi bar sono bei pesci. Ma fra i barbi li slamo sempre, li ho, li ho slamato in. Um, al. Ne ho slamati tantissimi. Guarda, guarda, guarda qua Tutto il foraggio il Li foraggio vedi? Per è per vero guarda, guardala, guardala. No, guarda, guarda là guardala Là, guardala Guarda, guarda Te l'ho detto no, Te l'ho no, detto non è, qualcuno. Te l'ho detto Fra, adesso se trovo metto la mo quello micro, micro, micro gli mi metto una caccola di pane E li peschiamo Guarda i Germani E che? I sì, sì, i Germani Mosconi Oh, guarda, guarda, guarda Zitto zitto, Abucina. lo so, dov'è? Aspetta, zitto. Fermo, fermo, fermo, fammi le vedere. Ah, è vero, è vero. Trampi. No, dai. Sì, dai. Oh, oh, oddio sul pane! Oddio, oh, sì, pane! Lucio pane! Lucio no. pane! No, no, no, esci, esci, esci, scendi, scendi, scendi, scendi, scendi, scendi, prima che muore, fra. Oddio, Lucio pane! Sciaccolo, sciaccolo nell'acqua! Sciaccolo un po' nell'acqua! Oddio Lucio a pane Fra L'ho pure registrato Ma che cazzo stai dicendo Vieni qua che ti faccio la foto L'avevo detto che qua c'era il luccio, Fra l'avevo visto un batto di volte anche con Lucchini Oh cazzo che figata Sì che cazzo di foto ti faccio così Guarda come so! Lo misuriamo 20 cm di luccetto Rilascialo di qua rilascialo, rilascialo di qua. Vai Salvataggio di un luccio Però no fra c'è una beccata mi sa Fra come hai fatto? Dì che l'hai registrato Sì sì sì sì Lo prendo in mano e lo vado a rilasciare io però No ma slamalo No c'ha l'amo in bocca Guarda no è vero cazzo Porco Dio, ma tagliato. No, Fra. Rilascialo qua, rilascialo qua. Rilascialo qua, rilascialo qua. Ma non ce, ce la, la fai. Sì, ma non so se il tuo. Se lo rilascio nella vita, corri qua. nella vita. Tieni qua, fa. tieni qua. Rilascialo là dentro, rilascialo okay. là dentro. Poveretto, dai. Ma non vuoi la pinza per slamarlo? Eh sì. Ma, no, che cazzo? Perché è uscito dall'occhio? Dall ok, uscito ok. Dall Bello Speriamo che non muoia no, no. Uh, come va Guarda, da guarda lui. come se ne va Luccio a pane, ragazzi Ma fra Tutto Fra, ma io te lo giuro che non lo so come cazzo hai fatto fra. Ma come, sul, sul pane, raga fra. ma poi gli hai tagliato Cioè, si è rotta l'esca si Cioè, si è rotto l'amo E l'amo gli è uscito, invece che dalla punta Gli è uscito dalla è. Certo, certo, ce lo fa Nella oh, mia oh, carissima oh, GoPro Ah, no, no, l'abbiamo preso Un pesce che non dovrebbe mangiare il pane col pane <ride> L'occhio No, è uscito dall'occhio Speriamo che non muoia no, no. <ride> Come ho fatto a prendere un luccio? Luccio a pane, ragazzi Ma come cazzo hai fatto? Fra. Ma io te lo giuro che non lo so come cazzo hai fatto, fra Ma come, sul pane, raga e Fra ma poi gli hai tagliato Cioè si è rotta l'esca Cioè si è, si è rotto l'amo E l'amo gli è uscito Invece che dalla punta Gli è uscito dall'amo. Certo, questo. certo Ce l'ho qua Nella okay. mia carissima GoPro Batteria 3% Però ragazzi Lucio a pane L'ho registrato Sono sicuro perché ho schiacciato E si vedeva Cioè Frate Lucio a pane Ma che cazzo è possibile Fra Ma no, non è possibile sta cosa Ma perché credo? Ma Goccio, con tutto il foraggio che ce l'ha, guarda, è pieno di foraggio, si è messo a mangiare un pezzo di pane Vado più avanti che magari c'è un altro uccetto. Sì, sì, infatti Credo proprio di sì avevo preso un caras mo oh, ma che cazzo fra non far casino fra non far casino guarda guarda la, la mucchia di carassi fra uh. L'avanti, guarda dove lancio Guarda Se stai zitto, fra prima ne avevo agganciato uno No, no, fra, fra, non farti sentire fra io voglio prenderli Però sto ancora cappottando, ti ricordo I charas, ecco, i charas Sì, prima sì L'ho agganciato, però ovviamente l'ho slavato oh, guarda, Guarda, guarda, guarda, guarda. Raio e spagnolo, sicuro, sicuro, guarda, guarda come ha guarito No, in realtà è fermo immobile, non lo sta neanche cagando. No. Eccolo, eccolo, eccolo, eccolo, eccolo. 3, 2, 1, via. Eccolo! Non ci credo. Oh! oh. Caro! <ride> che cazzo dici? <ride> <ride> <dove Se> vai così! Ma se lo fai! Oh ragazzi carazzo. Foto, Ma che, foto. che Che foto Fra è un Ma carazzo Ma quale foto va, va, Facciamo la doppia pescata? Sì Benissimo. Grazie Un discreto, discreto buco <ride> Esatto Grazie. è anche fortuna è, è, è, la, è la prova peggiore che puoi comprare Eccolo eccolo l'ho fatto l'ho fatto Vamos è, eh. è morto <ride> <ride> è morto veramente, no? Ma no, ma è libero da... <ride> come Si sta nascondendo, ma è vivo Te lo assicuro Ah no, no, è vivo, è vivo, è vivo Ma brava è vivo, ma come vai? <ride> lo so, Fra Eccolo! Oh, big fish! Oh, big fish! Fra, sono grossi, sembravano molto più piccoli Ma oh, che bello, guarda Ma c'ha le pinne arancioni? Ah, anche arancioni Ho visto ma eh, Sì, sono big fish, altra che cave fishing è perché prendi GT, Fra. Guarda. Cosa? No, mi ha cagato, mi ha cagato. Eh. Ah. Ma anche noi che cazzo si riduciamo a pescare. Fra, ho scappottato, Fra. figlio. <ride> La pesce di me, la pesce del cacco Ragazzi Una bella doppietta. Cavedano in fuoco. canna E microscardala. Da, da fare il vivo Da fare il vivo per i luci il Ragazzi un'altra doppietta GG Bella raga Siamo, bella. siamo alla giornata fermata giornata di fuoco ragazzi Giornatona e niente dai ci vediamo nel prossimo video